Criptoguerra Italia contro il resto del mondo. Che cosa sta accadendo in questo momento sul palcoscenico internazionale? C'è una vera e propria guerra in termini di cripto, lo vedremo al di là della sigla, dove appunto l'Italia da una parte e pochi altri paesi dell'Occidente industrializzato Stanno cercando di combattere una guerra, secondo me, senza possibilità di vittoria contro un numero uh, corposo di paesi dove invece l'approccio alle cripto è tutt'altro che uh, aggressivo. Uh, di che cosa si tratta, da quanto tempo dura questa guerra, quando finirà e chi la vincerà, lo vediamo dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatella, tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale, nel frattempo ti chiedo la cortesia di mettere un like e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, con la possibilità di disiscriverti o mettermi una like alla fine del contenuto se non avrò soddisfatto le aspettative che avevi in testa. Eccoci qui, partiamo immediatamente, c'è una guerra lì fuori, una guerra a tutti gli effetti, che ci sia una guerra fiscale l'abbiamo sempre saputo, l'ho sempre eh, professato all'interno dei miei social, del mio canale YouTube, dei miei social in generale generale c'è una guerra fiscale, vuol dire che tutti i paesi cercano sempre di attirare risorse dall'esterno all'interno della propria giurisdizione, nonostante l'Europa, nonostante gli organismi sovraordinati per il controllo, diciamo per, le, per mantenere l'equità e garantire la concorrenza nel mercato, perlomeno in quello europeo, in realtà questa è una guerra sotterranea che dura da notte ai tempi e che non finirà mai. Quindi ognuno cerca sempre di tirare acqua al suo mulino. Vediamo quello che succede in Europa con la Polonia e con l'Ungheria anche in ambiti diversi. La quello fiscale, Insomma, evidentemente non vanno, i paesi dell'Unione non vanno d'accordo tra di loro, perlomeno diciamo, a livello non, ehm, non superficiale. Eh, questa cosa si applica anche alle criptovalute, non è un caso che i paesi fortemente occidentalizzati, occidentalizzati come eh, industrializzati, scusa, come l'Italia, come la Francia, come la Spagna, in determinate, a determinate condizioni come la Germania, applichino una tassazione sconsiderata alle plus da cripto, che secondo me non ha nessun tipo di senso nel, nel terzo millennio, mentre altri paesi eh, che invece non hanno un volo del medesimo sviluppo eh, industriale, eh, quindi sono un po' più arretrati, cercano di evidentemente attirare eh, risorse anche avendo un approccio più friendly alle, alle criptovalute. Ma che cos'è un paese cripto friendly? Quali sono i vantaggi che possiamo derivare dal, dal vivere, dal trasferirci in un paese cripto friendly? Ebbene sicuramente in automatico trasferendoci in uno di questi paesi che vedremo tra un secondo, Possiamo aumentare a dismisura il nostro livello di libertà personale, finanziaria e fiscale. E sì, perché se riusciamo a trasferirci o se ci interessa per motivi anche evidentemente personali, non solo fiscali, trasferirci in uno di questi paesi potremo ottenere una, uh, un alleggerimento della pressione sulle nostre spalle sotto il punto di vista del controllo in generale. Controllo in generale vuol dire al di là dei complottismi che non mi interessano, vuol dire non avere la necessità di compilare per esempio una dichiarazione di redditi, vuol dire non avere la necessità di andare a fare complessi calcoli, andare a ricostruire dal 2012 ad oggi che cosa ho fatto all'interno dei miei wallet, dei miei exchange e eh, soprattutto questo mi dà la possibilità quindi di avere più tempo per me di essere più tranquillo e soprattutto di approcciare anche gli investimenti in maniera eh, più serena, perché se so che eh, il, sul milione della mia plusvalenza non ci perdo un appartamento al centro di Milano evidentemente con meno paura approccerò l'investimento finanziario in generale, in, in, generale in, questo, in questo caso parliamo di investimento in criptovalute quindi un paese friendly è un paese che è lì ci accoglie a braccia aperta e ci dice investi in cripto, non mi interessa, perché tanto io so che stai contribuendo in ogni caso le casse del mio Stato, perché se qui pagherai un fitto o andrai a risparmiare. Ristorante, farai la spesa, l'IVA, in qualche maniera me la verserai. Dopodiché è chiaro che um, se io mi trovo bene in un paese e comincio a costruire, a rideterminare il centro dei miei interessi vitali all'interno di questo paese. Un pezzo tira l'altro e quindi magari un giorno avrò una famiglia, di figli eccetera eccetera, non voglio correre troppo, so che tendenzialmente la maggior parte degli investitori non sono sposati, quindi probabilmente non sto parlando a te, ma questo vuol dire che lo Stato Crypto Friendly è un atteggiamento lungimirante, non vuole i tuoi soldi subito, ne vuole un pezzettino alla volta nel corso della, della tua vita utile perché se avrai dei figli, li manderai a scuola eccetera eccetera eccetera. Okay. Quindi vivere in un paese crypto significa meno pressione sulle spalle, maggiore libertà di investimento senza paura di finire in galera perché magari ho sbagliato una dichiarazione e lo Stato mi dice che ho evaso quando io neanche mi ero accorto del, del problema perché non è semplice ricostruire i flussi, eh, quindi non è colpa di nessuno l'atteggiamento aggressivo dell'agenzia delle entrate qui. Dovrebbe essere quantomeno più ragionevole, ma non lo è. E Andiamo a fare allora velocemente il giro del mondo. In Europa, quali sono i paesi? L'ho già detto, ma lo ripeto, perché ripetita Juventus all'interno dell'Unione Europea, io vorrei guardare al Portogallo, è un ordine di attenzione senza nessuna preferenza personale, in ciascuno di questi paesi che adesso vi citerò. A prescindere dalla tua preferenza anche personale, a determinate condizioni è possibile ottenere un'esenzione sulle plus da cripto, quindi non ci sono tasse, evidentemente non, dedico, non dedurrò dei minus, però quantomeno non tasserò le plus, okay? quindi se devo se ho delle forti minus probabilmente mi conviene restare in Italia, se invece ho delle plus da realizzare mi conviene guardarmi intorno. E allora guardiamo il Portogallo che cosa fa, fino ad oggi nel 2021 ha un atteggiamento estremamente crypto friendly, aspettiamo la finanziaria del 2022, ma le cose non dovrebbero cambiare, quindi è possibile ottenere anche qui un'esenzione sul la tassazione in cripto la differenza qui è tra trader professionista e trader amatoriale però c'è ancora una grossa finestra dal mio punto di vista nel 2021 speriamo anche nel 2022 abbiamo la svizzera vicinissima a noi che applica lo stesso tipo di discrimin tra imprenditore tra investitore amatoriale investitore professionista quando è che si diventa professionista? La legge non ce lo dice, però tendenzialmente un grano salis non è un consiglio, è soltanto un general advertising, quindi poi non chiamatemi quando arriva l'agenzia delle entrate, perché io non me ne prendo. La responsabilità, meno che non siete i miei clienti, eh, la differenza potrebbe essere magari che il professionista gestisce investimenti anche per conto di terzi mentre l'amatore no, nella maniera più assoluta. Okay? Quindi la Svizzera anche ha anche una grossa apertura in questo senso, ma è necessario prendere poi una residenza fiscale e il permesso di soggiorno all'interno della Svizzera è un po' più complicato, quindi richiede comunque potrebbe richiedere anche un tax ruling con l'agenzia delle entrate, queste cose l'agenzia entrate locale, quindi le tax authorities locali, quindi del cantone dove vogliamo trasferire la nostra residenza fiscale, facciamo attenzione che queste cose soprattutto in Svizzera hanno un costo, mentre trasferirsi in un paese dell'Unione Europea basta una carta d'identità valida per le spalle, quindi è tutto molto più semplice. La Svizzera evidentemente ha la comodità di essere però molto più vicina di altri paesi. E Questo ci porta al punto numero 3 della nostra classifica che è l'Olanda. L'Olanda è particolarmente interessante, eh, della mia classifica personale ripeto l'Olanda è particolarmente interessante, perché in realtà un atteggiamento di apertura mentale, di apertura legale, soprattutto nei confronti poi degli investimenti in, generali. in generale, cioè le cripto in questo momento, perché non c'è una regolamentazione, sono assimilate agli altri tipologie di investimento e a determinate condizioni è possibile ottenere un'esenzione totale da investimenti finanziari in, in Olanda. La stessa regola si applica in Belgio e uh, secondo me queste sono regole, diciamo, non scritte in qualche modo che però rimarranno ancora nei prossimi 2 3 4 anni, cose che invece non vedo succedere in Portogallo, mi sbaglierò, eh, sono non sono Stradamus, però diciamo che il nord Europa sicuramente ha una certezza del diritto maggiore, prendiamo in considerazione anche il fatto che sono paesi estremamente ricchi, con una grossa stabilità economica, politica, sociale, con un livello di istruzione altissimo e anche con un costo della vita però leggermente più alto rispetto a paesi come Malta o come il, il Portogallo. Malta è un altro paese della nostra classifica che non prevede tassazione da cripto, è stato il primo a cercare di regolamentare in qualche modo uh, le cripto, ma è stato anche quello più abusato, e pensiamo che la maggior parte delle ICO che poi non erano altro che Ponzi nel corso del tempo tra il 2017 e il 2018 quando si sono scatenati, non so quante me ne sono passate sulla scrivania, troppe eh? non ne ho fatta neanche uno, eh? attenzione le ho eh, assolutamente depennate eh, ma ehm, sono partite tutte quante da Malta mi è stata quella che per prima ha cercato di ehm, regolamentare un attimino la materia è ancora valida comunque sotto questo punto di vista se ci interessano le cripto così come vai da Cipro anche se la regolamentazione sta per cambiare quindi facciamo attenzione Cipro le cose potrebbero cambiare dal prossimo gennaio oggi che stiamo registrando siamo a fine ottobre 2021 altri paesi in Europa in questo momento vi dico la verità non mi vengono in mente ho fatto il giro del mondo probabilmente sì, la Germania è anche un paese interessante, ma è un po' più complicato. Ci sono delle technicalities che non rendono immediata l'applicazione dell'esenzione. Devo detenere la plusvalenza per lo meno per 12 mesi prima di ottenere la detassazione. Poi devo essere da prima residente fiscale tedesco e ci vogliono per lo meno 6 mesi da quando ho messo piede all'interno del confine alemagno, Quindi ehm, la situazione è lievemente più complicata che negli altri paesi, dove invece è un attimino più lineare. Questo chiaramente, per concludere poi il discorso che abbiamo fatto all'inizio, è una vera e propria guerra in termini di risorse, ognuno fa un po' quello che gli pare, nella totale deregolamentazione, assenza anche di un'indicazione da parte della Commissione Europea, del legislatore europeo, in questo momento è terra di nessuno, ma, e questo forse è l'informazione più importante del video, ve la do alla fine, ma tant'è, la situazione è destinata a cambiare. Come sempre, il voto normativo verrà riempito e quindi il tempo stringe. Per cui se state pensando di uh, se state aspettando dicembre-marzo per fare le vostre plus, diciamo, è arrivato il caso di trasferirsi. Uh, se avete oggetti, se invece avete, avete ad oggetto un investimento, avete in testa la possibilità di, di, di investimenti a lunghissimo termine, 10-20 anni, quel che lei anche in allora lì lavorerei più in ottica successoria, mi preoccuperei più. Di no, che cosa farò con questi soldi? Poi dopo, per eventualmente passarli ai uh, miei eredi. E quindi, in quell'ottica, siccome non possiamo anticipare le legislature fiscali tra vent'anni, ma è senz'altro possibile lavorare in tema di pianificazione e protezione. Io sono Luca Tagliatela, con questo ho finito, mi auguro che il video vi sia piaciuto, non levare il like anche se non ti è piaciuto il video, per carità di Dio ce l'ho messa tutta, rimani sintonizzato sui nostri canali noi ci vediamo prestissimo, come sai, all'interno di Tax Planning Internazionale. Buon proseguo.